Ragione pure tu, l'esistenza non è un atto unico Osserva il come surge al suo perimetro Senza racchiuderci, il tempo sguscia su noi, spalancato no asciugando le ideologie il tempo soffia su noi